Ti, ti chiami come me, per cui è, è semplice. Allora tu sei reduce dall'Expo Tour, Sì. dai cosa, cosa ci racconti su questa esperienza? Vabbè Expo Tour, abbiamo fatto il giro tutti quanti, però insomma oltre a vedere le cose, la cosa interessante e divertente è che poi ci siamo fermati un pochino a parlare con Sala e gli abbiamo chiesto un po' di cose sostanzialmente diciamo con le cose che ci ha detto e con le cose che insomma verificheremo a breve perché stiamo cercando di acquisire tutta una serie di documenti, uno dei malanni di Expo come sempre è il problema legato alla rendita fondiaria, come sempre succede ogni volta che c'è una variante urbanistica e questo è un problema che tutti quanti, quelli che ci ascoltano, devono sapere perché quando si vuole intervenire nel proprio comune la prima cosa da fare è verificare l'evoluzione del piano regolatore, verificare se esiste un piano regolatore e come si fanno le varianti ai piano regolatori. Su Expo ci è stato anche detto, quando abbiamo fatto poi l'incontro all'università, che è la prima volta nella storia di tutte le Expo che si fa su un suolo privato. Come mai si fa un Expo su un suolo privato? Come mai la relazione dell'ufficio tecnico erariale il catastro, tanto per capirci, dice che il suolo che prima valeva 10 euro al metro quadrato quando era zona E, quindi zona agricola, è diventato un suolo che vale 163 euro al metro quadrato quando è stata fatta la variante, a beneficio di chi? Eh? Allora queste sono le cose che prima di tutto ci sono sotto, sono la variazione della, della caratteristica dal punto di vista urbanistico passando da zona e, e a zona D e quindi la famosa rendita fondiaria e quindi i soldi che vanno nelle tasche di alcuni. Tutto questo è gestito da Arexpo, che è coloro che sono i proprietari del suolo e che hanno dato ad Expo S.p.A. fino a tutto il giugno 2016. Expo fa le opere di urbanizzazione con i soldi dello Stato e poi Arexpo che fa con questi suoli? Chi avrà guadagnato in tutta questa operazione? Forse i privati? Andate a verificare chi, sono i, chi erano i proprietari di quei suoli. Una parte era la fiera, che è una società pubblica, ma una parte no chi è il nome di questa persona ecco, andatelo, verificatelo voi, divertitevi infatti questo è, è un po' uno dei, dei, dei nessi e dei connessi di questa buffonata perché tra 400 giorni dovrebbe iniziare questo benedetto mega padiglione che poi non si sa neanche che cosa faranno perché tu mi confermi che quando siete entrati dentro avete visto una specie di landa desolata e poco più, anche, anche Beppe no? ha, ha detto, quando gli hanno detto guarda lui ha detto ma che cosa devo guardare che non c'è niente da guardare, gli ingegneri sono preoccupati però tutto questo come dici tu non è altro che uno specchietto per la lodole, perché poi alla fin fine questi, questi terreni lottizzati questi terreni che saranno poi la base per cementificare per creare di nuovo queste colate di cemento infinite quindi alla fin fine noi che cosa possiamo fare? oltre a informare il post expo c'è secondo te una speranza di, come dire, di entrare dentro e di modificare qualcosa qualche piano? non lo so lo so, dovremmo vedere perché non è ancora chiaro che, si, che farà Rexpo re dei terreni post-Expo, quindi bisogna vigilare, ecco una cosa importante, bisogna stare in detti, bisogna stare sul pezzo. Eh, è vero che siamo un po' indietro con i lavori e per accelerare che cosa hanno fatto? Hanno continuato a fare quello che facevano nell'era Bertolaso, quindi siamo andati in deroga a moltissimi articoli del codice degli appalti. Se l'abbiamo la fatto il codice, noi come italiani abbiamo fatto il codice degli appalti, perché poi non lo rispettiamo? Allora quando andiamo in deroga con la cultura dell'emergenza creiamo caos e questo caos cosa produce? Produce quello di cui oggi Maroni ci deve relazionare, cioè produce le infiltrazioni, produce i problemi. Allora se abbiamo scelto di seguire una strada, la dobbiamo, dobbiamo avere il coraggio di seguirla questa strada e non possiamo dire che siccome siamo sotto sotto dobbiamo accelerare, dobbiamo andare in derico al codice degli appalti, allora con la cultura dell'emergenza non si costruisce niente, la cultura dell'inefficienza del sistema produce sconquassi, produce tangenti e produce schifo, lo Stato non è efficiente perché se lo Stato non è efficiente si possono fare, detto alla napoletana maniere, i babà. Quindi rendiamo efficiente questo Stato, facciamo funzionare questo Stato e tante altre cose magari non si faranno più. Eh? E quindi è fondamentale cioè, l'azione del Movimento 5 Stelle come al solito è quella di sensibilizzare e di informare e di verificare e di, sì, di spiegare che non possiamo andare avanti con l'inefficienza ragazzi il problema non cambia ma è sempre lo stesso quanto più lo Stato è inefficiente tanto più ci sta il magna magna, ha detto? Non posso usare parole semplici. Anche perché non è che si possa negare l'evidenza. cioè Io ho sentito ieri in televisione Pisapia che è stato intervistato dalla Gruber che diceva che loro hanno applicato tutti i controlli possibili è per evitare infiltrazioni. Ma de... ci sono i controlli dei controlli dei controlli dei controlli. Dei controlli. Eh, ma eh, ragazzi, se con i controlli, dei controlli, dei controlli, dei controlli, qua si arresta la gente, vuol dire che si è creato un mostro e il pachiderma, tanto più è grande il pachiderma, tanto più è lento, a muoversi, non ci serve il pachiderma, poche leggi chiare che funzionano, così li fermiamo a questi bastardi, non questo è il concetto è quello lì, cioè, non, se non riusciamo a capire l'efficientamento del sistema malato, non, non ne usciamo, ma andiamo dentro. Grazie Andrea. Grazie. Grazie.